Rapimenti alieni contatti con intelligenze extraterrestri, un fenomeno molto diffuso di cui non si è spesso consapevole, almeno questo è quello che dice Vincenzo D'Amato che ha scritto un libro proprio su questo argomento dal titolo Storie di Abu Dashaun. vediamo. Abduction, rapimenti alieni, insomma, per chi non conosce l'inglese, contatti con forme di altre intelligenze, un fenomeno che lei dice molto più diffuso di quanto si possa immaginare. Certo, ogni anno milioni sono le persone che in tutto il mondo hanno contatti di varia tipologia, dal rapimento vero e proprio, di tipo fisico, al rapimento di tipo eterico, al contatto semplice, cioè, cioè all'avvistamento o eventualmente un confronto con entità non umane. Sono tantissimi, un fenomeno pochissimo conosciuto, molto poco conosciuto in tutto il mondo, ma perché non se ne parla tanto? Anche perché chi ha vissuto questo tipo di esperienza ha paura a volte a raccontare per evitare di essere preso per matto chiaramente. Diciamo che Damato è anche un esperto uh, di... Diciamo inconscio, entra anche attraverso diciamo, metodi particolari all'interno di questo enorme meccanismo. È qui che ha scoperto queste relazioni? Certo, mi occupo di ipnosi, sono un ipnologo e da anni lavoro in questo settore. E negli ultimi anni specialmente questi fenomeni sono sempre di più. Attraverso le sessioni di ipnosi fatte con tantissimi clienti che si sono poi presentati, perché poi mano a mano che si viene a sapere che un professionista tratta un argomento, chi ha vissuto un certo tipo di esperienza con quel professionista si apre per comprendere e capire cosa sia davvero accaduto. Siamo in pochissimi in Italia a lavorare in questo settore, ma i casi sono sempre di più, ogni giorno ne arrivano di nuovi, poi chiaramente vanno analizzati per bene, per capire dove c'è davvero il, questo tipo di eh, interazione e dove invece sia solo frutto della fantasia, non tutto è come sembra, come diciamo, lo vediamo apparentemente, però i casi veri sono tanti. In questo libro si spiega quali potrebbero essere i segnali appunto, di questo contatto, se c'è stato, lei ne ha registrato qualcuno? Sì, allora in questo libro racconto alcuni dei casi che ho trattato in ipnosi con i clienti che hanno avuto questa tipologia di esperienza in questo libro racconto quelli più eclatanti in una maniera un po' romanzata per dare la possibilità a tutti di comprendere, però metto anche delle fotografie quindi eh, di quelli che sono i dati oggettivi delle varie sessioni e si analizzano anche quelli che possono essere i segnali per comprendere se effettivamente ho avuto un tipo di contatto, magari non me ne sono accorto, e quelle immagini che ogni tanto risalgono e che apparentemente sono eh, diciamo, frutto della fantasia o di un sogno potrebbero avere a che fare con un'esperienza inconsapevole che ogni tanto, in momenti particolarmente eh, diciamo, di connessione, di particolare connessione, vengono fuori attraverso delle immagini.